Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi vi spiego come trovare e uccidere quel drago a due teste che ha un nome impronunciabile quindi il posto dove andare è qui al Tempio del Drago farvi veramente un bel viaggio fino ad arrivare laggiù tanto per arrivare qua è molto semplice, tanto una volta ucciso il gigante di fuoco parlate con la signorina bionda là al punto di grazia e avete fatto, vi porterà in questo posto Una volta ucciso uh, scendete qua sotto, ecco questo è il percorso da fare, quindi sempre dritto, c'è il drago, scendere, scendere, scendere, sempre qui, scendere, scendere, una volta sceso dirigetevi qui a dove vi ho fatto vedere, a, nel tetto del tempio del drago, scendete qua sotto. Ho provato anche a farlo da solo uh, assieme alla mia um, copia e non ci sono riuscito, quindi ho evocato un tizio qualunque e, e niente. <ride> quindi ragazzi, dirigetevi qui, sdraiatevi a terra, quindi stenditi. E niente, E eh, ritorniamo indietro nel tempo ci porterà là a sconfiggere il drago eccolo là guarda quanto è bello creperà subito ve lo dico creperà subito Poi ho evocato questo tizio così, eh, era l'unico disponibile, l'ho evocato e quindi adesso vi, vi dico anche come ucciderlo, perché è molto semplice ragazzi. Quindi state sempre alla larga, no veramente, state sempre alla larga, perché questo con i laser che escono dalla sua bocca, minchia, ti sciottano. Per fortuna ho 2000 di vita, vitalità più di 60, eh, mazzo, questo con due colpi ti fa fuori eh. Ho usato le mosche per farlo... Cioè, per fare più danni, guardate là. Assieme all'altro ragazzo. Altro giocatore. Abbiamo fatto già un sacco di danno nei primi due minuti. Ed è arrivato quasi a metà. Questa è anche una mossa che veramente rompe i coglioni, la fiamma. E eh già, guardate là. Guarda quanta vita mi ha fatto scendere. Immagina se... Se un ragazzo, un giocatore di livello 20, veniva a fare sto trago, con un solo colpo, ti shottavo. Ma poi alla fine l'ho ucciso con la katana. Eh. Ho scritto un altro nome sulla mia katana, quindi un altro boss che ho sconfitto. Infatti io l'ho ucciso così, solo con le mosche e la katana Ho fatto subito subito Poi il giocatore là è morto eh, Si è fatto uccidere eh. I fulmini, dovete sempre stare attenti ai fulmini Ecco, quando spara i laser Mi raccomando, non rotolate scappate. Eh, scappate Non serve a niente rotolare Quello vi prende lo stesso ma ah, quanto odio quanto fa quella mosso? Oh. Guarda, vada eh vedi ti prende lo stesso anche se è qui qua quindi cerca sempre di stare lontano ah questa parte mi è piaciuta tantissimo l'ho schivato un sacco di volte poi mi ha preso qua e mi ha tolto già un botto di vita. Eccolo che arriva. Mannaggia. Guarda. Oddio, qua Sono stato fortunato a posto. Sono... Ce l'ho fatto qua. A posto. <coughs> Che una volta ucciso ti, vi darà 420.000 rune, vabbè, questo è il secondo viaggio E niente, vi darà anche la rimembranza da portare alla tavola rotonda e in cambio vi darà una bella spada, veramente una bella spada, mostruosa Fa veramente un sacco di danno quella cosa eh. Quindi grazie a tutti per questo, questa visione Lascia like se il video ti è stato utilissimo Iscriviti al canale perché farò altri video su Elder Ring. Mi raccomando, sfoglia nel mio canale perché veramente ci sono un sacco di video di Elden Ring su molte guide e niente grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!